delle porte e finestre che spesso e volentieri vengono lasciate aperte. e soprattutto quando le porte e le finestre stanno all'interno dello stesso laboratorio eh, si creano delle correnti queste correnti possono essere veramente deleterie per il buon funzionamento della tua cappa per il buon funzionamento e, e quindi tutela del, di quello che è l'operatore che in questo caso se sei proprio tu insomma, può metterti sinceramente in difficoltà E le, quella che è la condizione ottimale ovviamente sono porte e finestre chiuse io questo capisco il caldo, capisco il freddo, capisco il, il passaggio dell'aria, capisco mille cose nello stesso tempo l'importante è che tu comprenda bene come funziona la tua cappa. Allora, nell'ipotesi peggiore, io diciamo se non puoi stare con porte chiuse e finestre chiuse, qui devi per qualsiasi sia il motivo, perché poi ogni volta esce una motivazione che sembra una scusa, no? che uno deve per forza trovare un, un pretesto per poter avere porte e finestre chiuse perché pensa di avere ragione, ma non si tratta di chi ha ragione e chi ha torto, si tratta proprio di una questione funzionale della propria cappa, ma se proprio non ne puoi fare a meno, ti direi quantomeno di fare. Molta attenzione e chiedere all'azienda che ti viene a fare l'assistenza tecnica, quindi il controllo periodico, semestrale o annuale che sia, di andare a verificarti anche quella condizione là. Quindi, magari potrebbe chiederti qualche costo in più insomma lecito perché sono prove ulteriori, prove extra che vengono eseguite ma è fondamentale avere una riprova ufficiale con strumentazione ad esempio uno dei test che viene chiesto e prescritto proprio dalla norma tecnica, la EN 475 è lo smoke test lo smoke test è un test che ti permette di avere una visualizzazione quindi proprio visiva di quella che è l'aria, come si comporta l'aria come si sta muovendo l'aria da che parte sta andando l'aria perché spesso frontiere le cappe uno pensa che debbano aspirare in realtà cioè, devono aspirare ma in realtà non, non stanno aspirando perché c'è stata magari un'inversione dei cavi su quello che è un motore cioè, per dirtela proprio banale quindi le cappe sputano aria questa è una condizione pessima e quindi con un anemometro magari non si vede eh, con un filo caldo e quindi si vede con lo smoke test. Ma questo può andare molto e può essere molto utile per evidenziare eventuali correnti che ci sono all'interno della stanza e quindi eventuali turbolenze e vedere come si comporta quindi mettendo lo smoke test all'interno lo strumento per generare lo smoke, quindi il fumo, all'interno della cappa si può andare a simulare e vedere se queste correnti d'aria possono in qualche modo tirare fuori l'aria dalla cappa, quindi l'eventuale contaminante e quindi l'aria non riesce a contrastarlo. Questo è uno dei test come vedere proprio come si muovono, questo visivamente. Dopodiché si può andare con l'anemometro e vedere questi eventuali flussi. Ora ovviamente questa è proprio una parte della norma che è richiesta, della parte dei flussi tangenti che dovrebbero essere Ovviamente è una condizione che viene fatta nella condizione ottimale, una grife viene fatta con porte e finestre chiuse, però se uno lo ha, ha proprio questa esigenza lo deve specificare, lo chiede e si amplia il test. Dopo i test uno può già avere una valutazione diversa sulla base di quelle che sono le risultate, eh, sì, si tirano le somme e si sceglie la, la strada da intraprendere.